Siamo tornati in diretta per seguire tra poco la conferenza stampa di Jerome Powell. Attenzione perché stavo dando un'occhiata ai listini americani, sono scesi sotto la parità. Allora, vediamo che cosa sta accadendo con i grafici. Poi saluto il mio ospite, il Dow Jones perde lo 0,54, l'S&P 500 lo 0,38 e abbiamo anche il Nasdaq che cede lo 0,43%. Allora, Gianerga, Ergas intanto, eh, fatemelo salutare, È ben trovato, buonasera. Buonasera. Che, che succede? Allora, il rialzo dei tassi è stato come da attese, 75 punti base. Perché l'America sta reagendo così? L'America sta reagendo così per un motivo estremamente semplice. Io ho letto il comunicato. Sì? Il comunicato è un comunicato falco, è un comunicato eh. duro dicono che faranno ongoing increases, ossia continueranno ad aumentare i tassi non c'è nessun segno lì o menzione del fatto che si potrebbe ad un certo punto cambiare rotta o diciamo o rallentare l'aumento dei tassi questo non c'è il mercato del lavoro rimane estremamente teso, ossia, tutti i segnali sono chiaramente che loro vogliono assolutamente arrivare al loro obiettivo, nei più brevi possibili, secondo noi sono pronti a attraverso i semafori rossi per arrivare al loro target e ricordiamoci che questo secondo me veramente mi dà l'impressione della Federal Reserve tipo Bud Spencer che spacca tutto questa <ride> è la Federal Reserve Bud Spencer ah, è quella immagine beh, non è, non è ma ah, e no. ammazza e ammazza tutti e qui in Milano a Portofino schiacciato a tavoletta eh, beh, perché finalmente l'hanno cap capito che qui bisogna trasferire. è molto efficace perché come immagine no, è no, molto ma efficace Mattia è un grande eh. fan ho cresciuto negli anni 60-70 se ricordavo il monozoico ma infatti però, però assicuro, infatti pensino, Jean... scherzano Gianni infatti si, è, si era parlato di un, di un atteggiamento falco, estremamente falco e lo ritroviamo eh. già nel comunicato stampa, lo avrà anche in conferenza stampa? Guarda mancano tre minuti quindi tra poco lo vedremo da noi eh. ma eh, pensi che sarà duro Jerome Powell o vedendo, ah, okay, manterrà questo atteggiamento? Insomma. Ma Io penso che lui chiaramente non può deviare molto da quello che hanno scritto non può dire il contrario di quello che hanno scritto sicuramente dovrà dire più o meno la stessa cosa però io ho tre domande da fare, a Don Paolo. E semplicemente mo, questo: uno, qual è la credibilità delle vostre previsioni? Come siamo passati nel giro di due mesi, non dico nel giro di dieci anni, a questo cambiamento repentino all'insù? Di quello che sarà il famoso tasso finale e di quella che è l'inflazione, veramente qui siamo arrivati veramente strani. Ossia, I vostri modelli, signor Powell, stanno funzionando? Li state cambiando? E quanto siamo lontani attualmente da questo famoso tasso restrittivo di cui voi andate parlando? Lui ci dà 4,6. Io questa mattina ho messo una note dove dico che saremo vicini al 5, e ci ho preso in pieno preso per matto. secondo me a questo punto questi vanno sopra il 5, questi usano l'atomica di Hiroshima oh, wow. con una resa incondizionata uh. sono veramente seccati, qui i prezzi continuano ad da aumentare, perché io ho letto il comunicato loro parlano in minuzione cioè, degli appunti ho rivisto gli appunti, ma no, noi stiamo guardando il prezzo del petrolio, il prezzo del petrolio è veramente un gioco da l'occhi questa è un'inflazione mm. da petrolio, questa è un'inflazione da servizi di ferito eh. impatto sì, loro fanno, anche, loro fanno ancora riferimento, riferimento all'inflazione post-covid però effettivamente è un altro tipo di inflazione senti, c'è Sari che è un nostro amico che ci segue, una nostra amica Beh. mi perdonerà, ma è, i nickname non sono facili a volte da individuare e scrive, ma lo, lo 0,75 non doveva essere già apprezzato? Sì, è quello che stavamo dicendo, per quello ho fatto la domanda è, è per quello che ho fatto la domanda a Gian, come mai eh, dopo il comunicato le borse americane hanno virato verso il basso per quello mh, mi pare di capire che tu ritieni ma credo che sia effettivamente così per le mosse successive intanto Powell è entrato sì. non lo possiamo mostrare così sì, appena sì, inizia sì. a parlare cominciamo a sentirlo ecco è per le mosse successive vero Gian? Anche e poi chiaramente che qui non c'è nessun accenno che si voglia o si voglia di poi cominciare ad allentare o di ridurre i tassi nel 2023 questo è un gran fondogne adesso basta erano filastroche questi picchiano duro, questo è Bud Spencer, Terence Hill, lì continuano a chiamarlo Trinità, lo continueranno a chiamare <ride> Jay Powell e questo continuerà a picchiare. Ok, allora andiamo a vedere nella sala della conferenza della sì, sì. Federal Reserve, eh, forse Powell non è ancora entrato effettivamente, Ah, no, eccolo qua, eccolo qua, allora ehm, andiamo Gian, poi ovviamente ogni tanto ti interrompo così raccontiamo un po' quello che sta succedendo e commentiamo, sentiamo. Io e i miei colleghi siamo fortemente impegnati nel portare l'inflazione al livello prestabilito da noi. Abbiamo tutti gli strumenti per farlo. La prezzi dei prezzi è la priorità della Federal Reserve molto importante ed è diciamo, l'asse fondamentale. Ormai parla di un solo mandato, non parlo più di mandato lavoro. Oggi abbiamo aumentato a 75% di e dovremmo aumentarli. No, ongoing, il che vuol dire successivamente. Vogliono tornare in pensione al 2% in più, in più stanno riducendo l'entità del loro bilancio. Adesso rassegna sviluppi economici. Siamo rallentati come economia dal 2021 e apertura dopo la pandemia. In parte riflette crescita spesa e produzione. Chiaro. In perché il reddito reale è sceso? Il settore edilizio c'è stato un con per i tassi multi più alti. Come ci in our summary of economic projections, since June. Reform C participants have marked. Down, allora, una crescita debole all'estero. e mi mette pressione, pressione, pressione su nostri export just 0.2% this year 1.2%. abbiamo ridotto le proiezioni per l'attività economica. Total quest'anno. Total più di GGT non prossimo. With the rallentamento. Il mercato del lavoro rimane molto forte e il mercato di posti vicino ai livelli storici, il record. In media 378.000 posti di lavoro in più ogni mese. Il mercato del lavoro continua a essere sia squilibrato, fuori equilibrio. FOMC si partecipano a occupare e a demandare. Alla forza lavoro, partecipazione, partecipazione lavorano. prevedono che, col per tempo, ci più lavoratori riducendo la pressione all'insù sui salari runs above the median estimate of its longer run. 4,4% anno prossimo. Inflation remains well above our 2% longer run goal. Over the 12 months ending in July, <clears throat> total PCE prices rose 6.3%. Di freccia rimane molto in 2%. PCE in August, quick month change in, in consumer price headline e and the è 4.6. Adesso si che molto headline 6,3% Questo è molto importante: c'è <inaudible> una pressione dei prezzi che rimane precedente sui servizi, nonché sui beni. Ok, i prezzi di energia e questa guerra in Ucraina sta creando ulteriori pressioni in su sui prezzi. Il totale PCE è 5,4% nel 2008 e 2,3% nel 2010. Io trovo queste stime siano molto diverse. Allora, il rischio di inflazione è all'insù, nonostante l'impatto di inflazione, le attese inflazionistiche rimangono ben ancorate. Si è fatto dei sondaggi, anche in misura da parte dei mercati finanziari. Ma questo non ci deve permettere di essere tranquilli. The Fed's monetary policy actions are guided by our mandate to promote continua l'inflazione e più continueranno le tese inflazionistiche. My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes significant hardship allora, loro vogliono massimo impiego, impiego, e prezzi stabili, Noi siamo consapevoli del fatto che l'alta inflazione causa disagi. Perché riduce il reddito reale. Siamo molto attenti ai rischi che pone l'alta inflazione, l'alto tasso di inflazione, a entrambi i mandati, prezzi e lavoro. Oggi abbiamo il 3,4%. Arriviamo a 3,35. e riducendo la dimensione Stiamo riducendo la dimensione del nostro bilancio. Allora, questo è molto importante. Nei prossimi mesi guarderemo e cercheremo prove schiaccianti l'inflazione sta arrivando al 2%. E vedremo anche che successivamente questi aumenti saranno proprio a un certo come la politica monetaria si è it will become appropriate to slow the pace of La di oggi, interpesa oggi, abbiamo <tose> alzato i tassi di interesse del 3% quest'anno. A un certo punto potrà rallentare il ritmo degli aumenti and continue to maintain a restrictive policy stance for some è un E lui dice che dobbiamo mantenere una quinta restituita. Ho, ho, Lui dice la storia ci insegna che non possiamo mollare l'osso prematuramente. Allora, questo è il land rate, 4,9%. Allora, loro no, hanno aumentato il land rate, il tasso terminale, di più dell'1% in due mesi. E allora siamo già a livelli A. questa non è una decisione del comitato e non è la certezza, non ha nessuna certezza del fondamento dell'economia. Allora rapid and powerful, stiamo prendendo delle misure rapide e anche forti per, per ridurre, ridurre la domanda. È creare una situazione dove le spese inflazionistiche rimangano ben attorate e avremo una crescita sotto trend e sicuramente vedremo condizioni di mercato e lavoro meno favorevoli. E questo è tutto il discorso. Allora, è importante e noi non molleremo finché non siamo convinti che il lavoro sia stato fatto e price stability goals. Thank you and I... Tutto lo facciamo. Queste esatto. sono le domande. Eh, chiedo alla regia, non so se mi senti già Jean, ehm, ho capito bene che ha detto che ha detto che... Ehm, sull'inflazione che nei prossimi mesi le prove ci saranno prove schiaccianti che l'inflazione è prossima a tornare al 2% poi torniamo sulle domande però questo è importan cioè, ha detto tante cose importante sì. lui dice che loro attendono per muoversi delle prove schiaccianti che sta tornando al loro target ah ok, okay. Avevo, avevo colto una, una, no, no, no. una cosa un pochino differente per quello che volevo, volevo chiederti precis una precisazione perché altrimenti avrebbe cambiato assolutamente il senso ah ok cioè vorrà essere sicuro che, che, arriverà, che, che presto si tornerà al target del 2%, altrimenti continuerà. Ok, perfetto. Era un mio unico dubbio. Allora andiamo a sentire <ride> cosa chiedono i giornalisti, poi parliamo degli altri punti che tu giustamente hai, hai sottolineato che sono veramente molto incisivi. Prego, sentiamo. secondo, c'è solo evidenza che il mercato lavoro si off crescita sotto il potenziale lungo termine. Solamente evidenza modesta che il mercato del lavoro è un po' meno caldo. Per piancher gli smali posti lavoro siamo ad ai livelli storici, record. What I just said we we think that we'll need to bring our our funds rate to a restrictive level and to keep it there for some time. So um allora, dovranno portare il tasso federal fund a un livello restrittivo a causa l'alta inflazione, dunque non ci sono ancora, questo è importantissimo. Voglio vedere la crescita che è sotto il trend e poi voglio vedere che il mercato lavoro si riequilibra. Poi voglio vedere evidenza chiara che l'inflazione si sta muovendo verso il 2%. E Questo lo ricercheremo. Uh, to two, to two we would that. Eh, per quel che riguarda effettivamente la riduzione dei tassi, vogliamo essere molto sicuri mm -hmm. che potremmo, che l'inflazione va sotto, sta andando sotto due, verso il 2%, 2 prima di ridurre. Mm -hmm. Allora, voi come fate chiaramente la vostra analisi dell'impatto differito dei aumenti i tassi sull'inflazione? La linearità degli stessi. Il modo in cui penso è che le nostre decisioni politiche influenzino immediatamente le condizioni finanziarie. In le condizioni finanziarie, come sono condizioni a influenzare l'attività economica abbastanza rapidamente. E quindi, ci vuole del tempo. Allora, lui dice che c'è un effetto immediato sulle condizioni, sui tassi per i mercati finanziari e poi dopo i mercati finanziari cominciano a impattare l'economia reale. Dunque, distinzione economia finanziaria e economia reale. E noi siamo molto consapevoli di ciò. Allora, mentre quando cominceremo a vedere, vedere gli effetti, avrà un certo senso rallentare l'aumento dei tassi. Allora, questo signore ha domanda e dice, ma lui vede un processo lineare o c'è un momento in cui aspettate di aumentare i tassi? cosa è successo all'economia e dare tempo recuperare C'è un momento di pausa dopo cui vi chiedete che impatto stanno avendo le vostre misure? Way this is Come ho detto, what we think we need to do and should do is move our policy rate to a restrictive level that's restrictive enough. Molto difficile dire con una certa precisione: come si trova il tutto. And what you see in the SEP numbers is people's views tassi a un livello restrittivo, a un punto dove è restrittivo abbastanza il tasso per portare al nostro tassi. Just have to see how that goes. I che loro hanno dato evolveranno, si svilupperanno, cambieranno. È sicuramente è possibile. Andremo a un livello dove noi siamo così tranquilli e ci rimarremo dunque tasti alti per più a lungo. Allora, loro dicono che sono ben lontani dal tasso restrittivo, qui i tassi salgono, salgono forte. Le proiezioni, a vedere il tasso di occupazione al 4.4 l'anno prossimo. Allora, ci sarà una recessione, non c'era l'atterraggio morbido? Ossia, nell'ESP, la proiezione, c'è un aumento relativamente modesto dal punto di vista storico il tasso di occupazione. Quello che noi in generale aspettiamo però vediamo se c'è un'attuale come al di fuori del, concetto, del contesto normale storico. Potrebbe anche essere il fatto che la disponibilità di posti di lavoro potrebbe scendere senza che ci sia un aumento della disoccupazione sensibile. Allora, anche in questo contesto, in questo ciclo, le attese a lungo termine inflazione, quel che l'inflazione sarà, sono rimaste abbastanza ben ancorate E questo potrebbe essere rendere più facile ristabilire la stabilità prezzi. Parte di questa inflazione è stata causata dagli shock sul supply, sul rifornimento. Che è stato amplificato questo effetto dall'invasione dell'Ucraina. Questo non abbiamo visto in cicli priori. E stiamo vedendo gli inizi di un miglioramento. Allora, i prezzi in materie prime potrebbero essere al picco le catene di rifornimento migliorano. Quanto comperranno questi fattori, bisognerà vedere. No, abbiamo sempre saputo che ristabilire la stabilità dei prezzi e nel contempo, ossia far sì che ci fosse, non ci fosse un aumento forte la disoccupazione sarebbe sempre stato difficile. Allora bisogna anche vedere con che velocità le pressioni inflattive, stipendi, scendono. Poi chiaramente all'aumento della forza lavoro. Allora le chance di un atterraggio morbido diminuiranno pari passo con il bisogno di aumentare il tasso restrittivo. Allora, non farlo adesso vuol dire più sofferenza dopo. Cioè, quali sono i punti principali per capire il mercato del lavoro? Allora, abbiamo sempre un rapporto qui di 2 a 1, due posti per ogni disoccupato. E questo è un mercato del lavoro molto forte. Allora, è questo rapporto più del tasso formale di disoccupazione, questo rapporto tra posti disponibili e disoccupati. Qua ci sono due posti per ogni disoccupato. Lei dice che c'è ancora un po' di strada da fare. Molta strada. Allora, sarà un punto d'arrivo o un punto di pausa? Come you expect do you want to have policy rate above, uh, allora quando arrivo nei dati voi come esaminerete what so, would you, you be right well, so, che sta again, sotto il tasso di inflazione raise a I mean is, is, uh, meaningfully putting meaningful Noi in diciamo, pressione significativa all'ingiù sull'inflazione. You look at che sono gli impatti differiti. Portiamo le condizioni finanziarie in senso lato. Guardiamo molto importante il rischio credit, ossia quanto pagano le varie categorie di rischio, questo è importantissimo. Allora noi vogliamo arrivare a un punto dove i tassi reali, i tassi di interessi sono reali su tutta la curva di rendimenti, che c'è ancora un bel po' di strada da fare. Allora, noi vogliamo arrivare a un punto dove i tassi reali, i tassi di interessi sono reali su tutta la curva di rendimenti, che c'è ancora un bel po' di strada da fare. Allora, noi dobbiamo guardare e misurarli nei confronti di una previsione futura dell'inflazione. Uh, hi, uh, uh, Howard Schneider with Reuters. Thanks for uh, uh, the opportunity. I, I just want to be clear on the, on, on the steps. Uh, you say it's meeting by meeting, sure looks like we're going 75, 50, 25. Um, is 75 uh, next month the baseline? So. Vedi, uh, dice uh, riunione per riunione, ma qua mi sembra 75, 50, 25. Prendiamo una decisione per 75. Oggi ho deciso 75. Ma la media per la fine dell'anno fine vuol dire 125 ma c'è un altro gruppo che vede di meno e la decisione verrà presa durante la riunione intanto perdonami Jean stavo guardando che ti chiedo se secondo te c'entra un sì, po' sì. con l'atteggiamento di Powell e delle sue parole che gli indici americani sono tornati in territorio positivo sta convincendo? Sì. Cosa ne pensi? Sì, No, no, io credo che sia un'ottima domanda. Io credo che gli indici americani tornino positivo perché lui ha accennato la possibilità che verrà un momento quando loro rivedranno questa politica monetaria, ossia non okay. è completamente sul GTS automatico, e ha anche detto adesso che ci sono delle divergenze all'interno del Comitato sulla previsione di dove dovrebbero essere i tassi alla fine dell'anno okay. o un sottasso finale. Sì, perché tutti e tre sono tornati in territorio positivo, li stavo mostrando in carrellata. Ma lo sto guardando anch'io, non sono enormi, ma no, c'è qualcosa. No, no, no, no. Però prima erano in territorio negativo, ovviamente avevano reagito male sì, al Ma ha fatto il zero per adesso domani mi sa che scendono. Eh, eh, domani... dopo, ne... dopo ne parliamo, anche se Paola sta dicendo, e sì. adesso ti ridò la parola, lo andiamo a sentire. Che in realtà c'è ancora molta strada da fare, nel senso Tantissima. che ha detto: esatto. Lui ha detto... Dice che mm. non... Molta Some ways to go Some vuol dire parecchio Parecchia, senso. quindi ancora più che molta Allora diciamo che ha dato da una parte eh, La convinzione che Il fatto che si stia Mantenendo questo atteggiamento da falco Preserverà da problemi Ancora più gravi in futuro Quindi questo probabilmente sì, Ha un sì. po' rassicurato che però I passi da fare sono ancora lunghi insomma. Eh, Questo non, la, non lo sta Diciamo non lunghi. lo sta nascondendo No, per niente. Infatti, infatti. Va bene, torniamo a sentire quali sono le domande che principalmente stanno facendo. Poi ogni tanto interveniamo sì, per sì, commentare. Sì. Questo era un aspetto importante e vediamo che cosa succede a Wall Street. Prego, Gian. Allora, voi tollererete che l'inflazione sia sopra il target del 2%? Con che margine? It. So Noi um, mean, you know, no, scriviamo le nostre answer, previsioni, guardiamo qual è la media, the la median, la median, ossia la I mean, mediana is more each month, potrebbe essere the giusto il livello tollerabile, tollerabile presso il 2,20. L'inflazione diventa sempre più ancorata. Allora, però, voi non avete fatto 100 punti base oddio. Sì. Non dovrete fare più dopo? Allora, la data in aggregato. Abbiamo avuto un dato... Se you a luglio ho un, tasso, un risultato sorpresa alto ad agosto. Se li guardiamo insieme, se guardiamo 3-6 mesi, vediamo che l'inflazione è un tasso troppo alto, That's how we that's how we think about it. Meaningfully, significativo tasso restrittivo per essere fiduciosi che l'inflazione sta scendendo. Meaningful, molto importante. Sono parole molto forti, quello è un avvocato, le sa scegliere la, la parola. il vostro bilancio. Voi dite che venderete queste obbligazioni cartolarizzate sulle proprietà però abbiamo visto un rallentamento sul mercato immobiliare run off is well underway I would say it's not something we're considering right now and not something I expect to be considering in the near term it's just it's solo continueremo a considerare rallentare il ritmo una volta che queste vendite sono ben avviate allora non siamo ancora a un momento dove potremmo rallentare o potremmo diminuire questa diciamo, riduzione del bilancio, obbligazioni e proprietà. Uh, um, e non credo che arriverà presto a questo momento. Uh, come and questo uh, momento. including over the world Bank that e c'è effettivamente che questo rischio di questa stretta monetaria globale potrebbe causare una recessione globale, lei come vede questo rischio? Allora, io e i miei colleghi siamo miei appena ritornati a un viaggio a Basilea. A Basilea. Noi tutti serviamo un mandato domestico, però discutiamo regolarmente quello che vediamo in termini della nostra economia e degli effetti collaterali. Siamo molto consapevoli di ciò che sta accadendo. Siamo sempre in grado di tenere tutto that into account. che lo facciamo perfettamente, ma non è come se non pensassimo you know the the policy decisions sentiamo allora, di incorporare tutto ciò nelle nostre previsioni major economies that can have an effect on the US economy that is very much baked into our our own forecast and our own understanding of vogliamo tenere conto anche di questi sviluppi you know I don't see it it's hard to talk about collaboration in a world where people have very different levels of interest rates if è difficile parlare di collaborazione, in un mondo in cui i tassi e interessi sono molto differenti, siamo in situazioni molto diverse, ma più o meno il contatto è continuo e c'è molto così condividere e, e spartire tra noi le informazioni. Craig Torres, Bloomberg. Signor Pal, lei ha parlato di alcuni modi come i tassi di interesse sono impattati l'economia, ma abbiamo anche visto un mercato di lavoro resiliente, con una consumazione dura, profitti stessi. E mi chiedo quale è la sua storia su. Lei parla di come i tassi di interesse stanno impattando l'economia, però vediamo un mercato del lavoro forte. Lei parla di come i tassi di interesse stanno impattando l'economia, però vediamo un mercato di lavoro forte. Ma lei come la vede questa resistenza, questa tolleranza, questa robustezza dell'economia o capacità di resistere? Perché questa economia resiste così bene? Lei ha ragione, in particolare il mercato del lavoro è stato molto forte. Ma i settori di economia più bassi ai tassi di interesse stanno mostrando l'effetto, per esempio il settore di edilizio. Allora, tutto ciò che è sensibile ai tassi di interesse tramite i tassi di cambio sta impattando le importazioni e le esportazioni. Tutto ciò avviene, questa è una economia forte, robusta, la gente ha risparmi, da quando non potevano spendere per la pandemia, noi abbiamo detto molte volte, Non tutti quelli meno abbienti di meno, gli stati singoli hanno molto cash, allora, c'è tutti i motivi per continuare a credere che questa sarà un'economia ragionevolmente forte, ma quest'anno quest la crescita sarà sotto il trend, il trend per 1,8, anche il 23 anche, c'è la possibilità che la crescita possa essere più forte e dunque, l'economia sarà più resistente a una recessione significativa forte Se non prendiamo le misure necessarie, sarà la cosa più dolorosa per le persone impattate, Qui assuming sento più niente. So that's we think about it. Pronto? Sì, eh, Gian. adesso senti me ma non sentivi più Powell, adesso proviamo a ricollegarci, probabilmente c'è stato un problema perché io, io sono... Io non sento, io non, io non sento Powell. Alla, adesso allora capiamo se riesci a sentirlo, non ti preoccupare, ti stavo proprio per interrompere in realtà perché... Eh, eh, lo sento. adesso però ti faccio una domanda perché anche Augusto per esempio che ci sta seguendo scrive andiamo verso una recessione allora Powell sta non la sta nascondendo ovviamente la sta legando molto agli interventi che si stanno facendo però non la sta nascondendo sì. cosa eh, pensi che stia dicendo tra le righe insomma non troppo tra le righe però tra le righe cosa pensi stia dicendo sul fronte della recessione ma lui sta dicendo effettivamente questo, che c'è un'economia che rimane ragionalmente robusta. Sì. Questo lo si vede dal fatto che i consumatori hanno ancora del cash risparmiato durante la pandemia, anche le imprese. Dunque questa robustezza da parte del singolo consumatore delle imprese dovrebbe attuire il colpo della politica monetaria ed evitare un processo di downturn, ossia dove l'economia letteralmente effettivamente si rimpiccolisce, downturn in maniera significativa, ossia lui non sta dicendo che non ci sarà recessione, assolutamente no, non sta dando nessuna garanzia, qui non c'è una protezione bancaria, sta dicendo guardate che l'impatto sarà minore delle nostre misure monetarie perché c'è un'economia ragionamente robusta supportata da questo cash, tutto qui, ma lui uh -huh. non dice che non sarà recessione, dice che più si devono aumentare i tassi sia e più ci sarà la chance che sarà difficile avere una terragione che si sta mettendo le zampe in avanti. Ecco, dicendo infatti, guardate non crediamo alla catastrofe. Più o meno è quello. E infatti stavo dicendo la stessa cosa e poi ha parlato anche di alcuni settori che stanno resistendo maggiormente. Sì, sì. E di contro invece, settori che se la Fed non intervenisse come sta intervenendo, potrebbero essere penalizzati tantissimo. Insomma, quindi eh, ecco, eh, e eh, meno abienti esatto, esatto. Però, Esattamente. Allora, Però dice che il settore edilizio sta accusando il colpo. Eh, eh, sì, per, per tutto il discorso del rialzo delle materie prime, dei prezzi delle materie prime. Chiaramente quello è. ma anche dei tassi, il tasso dei mutui è schizzato. Ah, sì sì, sì, sì, sì, sì. Perché è molto importante il real estate. Lui lo, lo sta dicendo, va bene. Allora andiamo a sentirlo ancora, Geron Paolo. Io credo che sì. poi le cose fondamentali siano già belle emerse. però insomma, è curioso adesso vedere su cosa si concentreranno le altre domande, gli altri giornalisti. Vediamo, sentiamo. Sono okay. nostre stime, dove stanno i tassi, evolveranno chiaramente. Vorrei seguire il mercato del lavoro. Abbiamo la linea della stabilità dei prezzi. Però a lungo termine forse c'è un'economia più sana e meno disoccupazione, ma nel breve termine ci sono molte preoccupazioni che il tasso di disoccupazione possa schizzare. No, l'inflazione alta e lavoro più debole? Ci spieghi, la gente vede il loro aumento paga divorato l'inflazione. Quando tu paghi, spendi da più parte la tua busta paga per il mangiare la benzina. Se i prezzi continuano ad aumentare come aumentano adesso, se ne guai sin dall'inizio, e questi sono quelli meno ambienti, allora noi sentiamo dalla gente che l'inflazione sta mordendo. Sarebbe simpatico se ci fosse un modo così di mandarla via, fare un bel augurio di andarsene. Ma forse riusciremo, speriamo, rallentando l'economia. E vediamo un grosso contributo dalla parte supply, per esempio catene di rifornimento e anche un mercato del lavoro più fiorente con più lavoratori. Allora, dice che l'inflazione bassa è uno strumento un asset che porta dei benefici a lungo termine. L'abbiamo visto. So, um, you know, I think we're moving smettiamo questo lavoro e posticipiamo e ritardiamo porterà solamente a più problemi e sofferenze dopo. E dobbiamo fare quello che dobbiamo fare, classica frase americana, do what you have to do, classico, questo è da manuale. Lei dice che gli americani e le compagnie devono sentire, sentire questo dolore, quanto tempo? E eh, dipenderà da quanto ci metteranno i prezzi e i stipendi per scendere, le pressioni sui stipendi. Lui dice che vedremo l'inflazione che scende in maniera, ossia, che deve l'anno prossimo. Una volta che siamo sul sentiero, allora è un buon segno. Allora la gente sentirà che c'è un'inflazione minore e che l'economia migliora. Allora, allora, I costi di inflazione sono cancellamente importanti. importanti. Allora, se non lo facciamo... Allora, lui dice che questa era nella quale viviamo è, siamo così, contromarcata da queste espansioni lunghe e lì è necessario far scendere l'inflazione. Questo è il discorso di Paolo. We've seen in, in, in, since we track so, scusa la, la frase su cui hai posto l'enfasi lui ha detto dobbiamo fare ciò che dobbiamo fare in inglese è proprio letterale we have to do what we have to do ho capito bene è proprio così letterale ok sì, sì. ma eh, viene, viene utilizzata in chiave positiva non so se è una domanda banale però eh, di solito visto che hai detto che è una frase eh, tipica americana no? che si usa in questi casi in chiave positiva nel senso che è ottimistica o come dire vabbè questo è insomma dobbiamo rasseglierlo per intenderci, ma io credo che venga usata questa frase proprio in senso totale. Ok, ok. Sì, o sì, sono per esempio, ok perché, perché loro a questo punto è il pacchetto di misure che loro varieranno. Ricordiamoci: c'è cioè anche la vendita delle obbligazioni, la soluzione del protocollo obbligazionario, ci sono i tassi di interesse, questi vanno aprendo il fuoco su un fronte bassissimo. Questa, questa, questa, questa, questa, questa è tipo la battaglia di sonzo che sta no no chiaro va bene va bene no no però l'ha detto insomma e poi mh, ha Ooh, parlato di esatto uh... eh ha parlato di un'inflazione che sta mordendo ma questo voglio dire lo sappiamo e poi ha cercato anche un po' di scherzare sul fatto, ha detto bah, sarebbe facile no, poter fare solo, sarebbe bello poter fare solo un augurio di farla andare via ma insomma così non è e, e quindi sì. ecco, però ha ribadito c'è cioè, che evidentemente, anzi lo sappiamo, la situazione resta ancora preoccupante ma insomma non, sì. come abbiamo detto ma non l'ha nascosto, esatto Esatto. È preoccupante e, e secondo me questi stanno sottovalutando proprio l'entità del problema, Ce la stanno dicendo col contaccoce. Ok, va bene, andiamo a sentire ancora ehm, e poi andiamo. Insomma, tanto piano piano ci avviamo insieme alla conclusione e poi tiriamo un po' anche le somme io e te, sentiamo cosa chiedono ancora. È interessante anche, Paolo allora prima c'era un grosso boom immobiliare e il primo acquirente che arrivava comprava la casa a prezzi 10 sopra il prezzo richiesto adesso stiamo tornando ai fondamentali per lungo termine e abbiamo bisogno che la domanda e l'offerta siano migliori e meglio allineate e che la gente possa permettersi una casa. E vogliamo che, vogliamo che il mercato delle case debba subire una correzione, importantissimo. ma punto di vista del business cycle, allora, è difficile a questo punto trovare degli spazi per costruire in città. E questa correzione difficile dovrebbe porre il mercato dell'edilizia su basi sale. Credo che la scelta... Questo housing è una grossa parte di questo exactly falso, falso nel CPI. Per esempio, gli affitti fanno you know, una gran parte del CPI e so non crede che, che, che show questi show affitti scenderanno alle brevi tende. Sperate per il meglio, però pianificate per peggio. Questi tassi, questi prezzi, per esempio, gli affitti rimarranno alti per lungo periodo di tempo. Lei ha parlato del bisogno is, um, di portare i risultati risultati tassi risultati a un livello reale, allora, quanto sono restrittivi i, restrittivi i tassi, 4, tassi al 4,6% Presupponiamo che arriviamo al 4,6 che è probabile molto importante che dire sarà superiore E dovremmo aggiustare ciò con una previsione futura dell'inflazione quello che lei avrà è un positivo perché noi prevediamo che le tesi inflattive cominceranno a scendere se facciamo bene il nostro lavoro. Allora il tasso reale a quel punto al 4,6 potrebbe essere un per cento. Abbiamo scritto, abbiamo scritto un sentiero che noi crediamo sia credibile watch Incoming data and the evolving outlook and, and ask ourselves where our, whether our policy is in the right place as we go. Allora, queste infattive le hanno aumentate, ma continueremo a guardare i dati man mano che arriva. Grazie. Così si chiude. così si chiude la conferenza pensavo durasse un filo di più però effettivamente poco fa eh, siamo stati un po' anticipatori avevo detto insomma le questioni più importanti sono già emerse quindi era chiaro che, che poi eh, la curiosità in senso più comunicativo, informativo del, del, del termine era stata già ehm, soddisfatta allora da do, eh, partiamo da una, una cosa poi mettiamo insieme un po' i punti eh, prima di salutarci Gian, intanto come Consideri Powell a livello comunicativo come si è posto e se hai notato qualcosa di diverso rispetto alle precedenti conferenze, ma io vedo che un Powell, chiaramente, a questo punto, che è molto più tosto: un Powell che non indietreggia, un Powell che dice: Andremo fino in fondo. Io, tanto moderato, questo signore non l'ho trovato. Sto mm -hmm. guardando qui, American Stock Exchange, e vedo che siamo appena sopra la parità. Sull'SP 500, dunque questi primi grandi entusiasmi, pare stiano andando un attimo sbiadendo. Eh, sì, lui, non port... lui non dice: Noi aumenteremo i tassi al 20%, lui dice: Guardate, non lo so, 4,4-4,6 è quello che potrebbe essere il tasso finale. Ma sì, speriamo che al punto effettivamente tutto va come previsto, sarebbero un di tasso reale. Ragazzi, io qui non vi garantisco assolutamente nulla. Ho trovato che lui comunica molto meglio adesso di prima, per esempio delle sacre verità, e sta dicendo che siamo stati presi in contropiede, siamo stati presi fuori gioco sul campo di calcio, chiaramente, e dunque a questo punto noi dobbiamo accelerare i tempi. Lui dice ongoing rate increases se so, due mesi fa questo signore avesse detto arriveremo a questo tasto finale, io lo dicevo la gente mi ha detto questo poveretto ha preso troppo sole, <ride> però il discorso è molto semplice, qui abbiamo un Paolo deciso, qui è un Paolo duro, è un Paolo secondo me che a questo punto lui dice sono ancora disposto a dare il beneficio dell'inventario, ma guardate se qui le cose vanno storto, aumentiamo ancora. Sì, bravo, molto chiaro, niente rassicurazioni, niente non ci sarà recessione, molto interessante il suo commento sul mercato edilizio, perché la maggior parte della ricchezza americana è negli immobili che loro uh -huh. hanno comprato contro debito. Dunque, il momento in cui lui ha detto che ci sarebbe stata questa correzione, sarebbe continuata nel settore immobiliare, abbiamo visto l'S&P 500 che scendeva. Certo. Molto interessante questo, perché gli americani effettivamente quello che fanno è c'è la liquefazione di tutto ciò che può essere plusvalenze non realizzate su titoli e su proprietà immobiliari. Ricordiamoci qui la definizione di denaro nell'economia americana è molto diversa da quella diciamo, europea. Qui c'è l'M1 che potrebbe essere il cash o il effettivo l effective cash e poi c'è l'M2 che sono tutte quelle fonti depositi a lungo termine, ma anche capacità di indebitarsi contro plusvalenze non realizzate per aumentare il consumo ecco. qui stanno drenando sì. liquidità qui certo. bisogna drenare la liquidità troppi soldi in giro questa è una situazione pirandelliana ossia molti soldi in cerca di un prodotto Comunque, intanto gli indici americani restano sempre in territorio positivo, però come dici tu, insomma, forse senza troppa convinzione, ma poi la prova del 9 eh, ci sarà nella giornata di domani. Volevo andare a vedere anche no. ehm, l'euro-dollaro con te, Jean, perché eh, intanto Prego. ovviamente Paola ha parlato moltissimo vabbè, di mercato di lavoro, mm. di pressione sui prezzi e quindi ovviamente... Andiamo a vedere cosa sta accadendo dove chiaramente sappiamo molto bene che il trend in questo momento vede l'euro debole nei confronti del dollaro, è sceso sotto la parità oggi, sì, poi sì. ulteriormente siamo a 0,9886 perché il dollaro è considerato eh, una valuta rifugia, continuerà a essere così secondo te anche dopo ehm, le parole di Jerome Powell che, che hanno anticipato ovviamente le future mosse della, della banca centrale americana? Ma lui ha anticipato, ossia uno sapeva chiaramente sei mesi fa che quello che aveva fatto tre volte 75, Dunque, in questo momento questo signore non anticipa un bel nulla. Per questo chiaramente come dico a Roma non ci ha sgamato. Cioè non <ride> però, però il fatto che. No, certo, ovviamente ne, mh, la situazione anche nel comunicato si legge no, che le decisioni verranno prese sulla base del monitoraggio delle condizioni Macroeconomiche, sì, esatto. eccetera, questo è chiaro. Justo. Però eh, l'anticipazione di cui parlo io è il fatto che Powell, appunto, come abbiamo detto più volte, non abbia nascosto i problemi e abbia detto: Guardate, Justo. se non vogliamo essere Justo. penalizzati ancora di più, questo è il lavoro che Bisogna dobbiamo fare. Adesso. Appunto, tu hai questo citato la frase: Dobbiamo fare ciò che dobbiamo fare. Dice tutto. Sì, e lui dice: Io devo aumentare i tassi, non al 4,6, devo portare a 6, li porterò a 6 magari 4,6 va, rimaniamo al 4,6 ma io credo a questo punto lui effettivamente sta ragazzi, questi stanno navigando a fiuto come si potrebbe dire a questo punto perché si sono presi una bella botta in testa con l'ultimo CPI che loro non si aspettavano okay. hanno puntato sul petrolio hanno sottovalutato l'impatto per l'inflazione sui servizi, si sono messi nei panni di un'economia europea che loro non sono, perché qui non c'è il gas e il gas è certo. qui l'energia c'è certo. e c'è quanta ne vuoi chiaramente, qui c'è tantissima energia, infatti la esportiamo in quantità tritti, e dunque chiaramente sì, no, io credo che questo è un Powell che effettivamente dice farò del mio meglio, io non vi garantisco nulla, ma la cosa è importante è cioè, non vi garantisco un strano poi ha detto e non vi garantisco effettivamente che queste stime no, rimarranno così cioè, fissate nel tempo cioè, evolveranno ah. guardate ragazzi che qui io lo dico e qui lo nego che questi tassi, queste prime hanno fatto Potremmo cominciare a levitare all'inizio. Ecco il fatto Io però so di non dire di, di, il fatto di dire non vi garantisco nulla, ci mancherebbe ovvio che Chiaro. non è Nostradamus, non può certamente Chiaro. avere, però non è un po' non lo so, è, è, rischiare di come dire incutere ancora più timori sui mercati, sugli investitori, perché è una frase che è un po' sibillina, no? Se vogliamo, è una frase sibillina, non vi garantisco assolutamente nulla. Allora gli investitori dicono che lui non si garantisce assolutamente nulla, però dice una cosa interessante, la cosa più interessante è che lui vi ha detto che noi crediamo che l'economia americana sia abbastanza robusta, mm. ossia, nel senso che ci sono i posti di lavoro, il cash forse un po' di meno, ma c'è ancora. Questo attuirà il colpo, farà da ammortizzatore, noi procediamo sulla nostra strada. Se dobbiamo alzare i tassi di parecchio, lo faremo, siamo pronti a farlo. Guardate, non avremo forte una forte tolleranza per diciamo così, un eccesso di velocità dell'inflazione sta a detto a un certo punto noi troveremo il 2,25 il 10% circa sopra il tasso target che non è enorme dunque non fatevi illusione quando l'inflazione arriva al 3% io continuo a fare la stretta monetaria questo è molto importante non mi basta la direzione voglio vedere il numero assoluto e non farò un pricing sul margine su un incremento diciamo, positivo o decremento positivo ma proprio sul numero al cui devo arrivare, qui non c'è curva gaussiana. Qui l'intera classe può essere bocciolata, okay. molto semplice. Ma allora, due domande ti voglio fare prima di salutarti, Gianni. Intanto, cosa ti aspetti dalla chiusura di oggi di Wall Street e dalla giornata di domani, che sarà ancora più incisiva? Perché, naturalmente, domani poi vedremo come anche le altre borse, non solo quella americana, reagiranno alle parole della Fed e alle decisioni della Fed, anche in prospettiva futura rispetto alle decisioni delle altre banche centrali. Domani, peraltro, c'è la Bank of England, ma poi sappiamo. Esatto, esatto, sappiamo molto bene che poi la Banca Centrale Europea insomma eh, qualche spunto mm. eh, lo prenderà. Mm. Allora, come eh, andrà la seduta di oggi di Wall Street? E soprattutto la giornata di domani, come te l'aspetti? Ma io penso che effettivamente oggi vedremo probabilmente ancora, secondo me, già adesso, per esempio, l'SP 500 è sotto la parità, molto interessante. Andiamo a vederli, sì sì, sì, sì, sì. sì, eh. È sotto la parità, dunque, ha ingoiato nel giro di pochi minuti quasi 0,7% di aumento, il che non è poco. Io credo che probabilmente il giornale di domani, guarda, io vedo che croce. Io mi butto su cioè un tipo che spara, che spara dall'anca. Io penso <ride> che probabilmente sarà leggermente negativa, secondo me. Io non credo ci sarà un grosso boom. Se l'America chiude in rosso, è difficile che il resto del mondo riparta all'insù. Certo. Io penso che sarà un momento di riflessione: loro sono stati felici, quelli del mercato. Quando dicono che non ha aumentato 100 punti base, non ha accennato al fatto di aver aumentato i 100 punti base, non ha negato che forse faranno 50 e 25, questo non si sa se potrebbe fare altri 75 se i numeri peggiorano. Dunque qui abbiamo forse evitato il peggio, però lui è un, un, molto onesto, dice francamente non ha più pallida idea, noi stiamo andando a fiuto, per cui io prevedo questo per domani, mm -hmm. ossia non vedo grosse, una, grossa, una grossa diciamo così offensiva da parte degli investitori scatenati, io penso che okay. no. dovrebbe essere leggermente positivo. Quali spunti, no, Quali spunti prenderà invece Christine Lagarde? Ma secondo me la Cristina Lagarde è una situazione estremamente difficile a questo punto perché da un lato deve fronteggiare l'inflazione e d'altronde deve effettivamente, quello che deve stare facendo, è che lei deve nel contempo mantenere una coesione interna all'interno della loro zona. Ricordiamoci che la Cristina Lagarde è un grosso problema, e lo dico molto apertamente, pertanto oramai io so che farò una vita, faccio una vita spericolata tipo Vasco Rossi, dove <ride> c'è un molto problema Italia. Molto mm, molto importante, certo, perché certo. chiaramente lei deve gestire perché la situazione è questa: la Federal Reserve è una banca centrale di un paese, un rischio paese che non esiste e dunque ha una grandissima flessibilità e poi chiaramente può fare quello che vuole perché detta legge ovunque. La banca centrale europea che vorrebbe fare la controparte, giocare in doppio con la Federal Reserve. Deve rispecchiare ciò in realtà diverse e in più non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista del rischio paese politico. Io okay. ho detto su un altro canale, lo ripeterò qui, che secondo me la sede effettivamente della Banca Centrale Europea non si trova a Francoforte, ma si trova a Mosca. abbiamo visto stamattina, ossia Putin dice io richiamo quelle riserve 300 mila e l'euro è crollato. Ossia Putin sì, sì. dice adesso faccio un pote e il gas è salito, il gas sale, le pressioni sulla gara, dunque il comitato centrale della BSE a questo punto è praticamente come la doppia monarchia austro-ungarica, c'è cioè una sede francoforte e l'altra è a mosca mm -hmm. sciaguratamente ecco. lei deve ormai, lei, lei è, non è più una banchiera centrale, lei è la K trader di una società che fa trading sicuramente, sicuramente in questo momento fiducia per l'Europa non ce n'è eh, Fausto scrive si naviga vista sì eh, assolutamente uh. sì Anzi, ancora di più, sarebbe meglio non navigare, però, siccome chi si ferma è perduto, si naviga vista, appunto. Andiamo, muniamoci di salvagenti e insomma tutti i mezzi possibili per cercare di rimanere a galla. Ci rimarremo a galla. Sì, sì, sì. Un po' spericolata, ma ci saremo. Va bene, va bene. Allora, grazie intanto a tutti gli amici che sono stati collegati fino adesso ce ne sono ancora moltissimi collegati, quindi vi ringrazio anche per aver ascoltato queste ultime riflessioni. Gian Ergas, che è sempre puntuale, super preciso e che ritroveremo sicuramente presto nei nostri approfondimenti sulle fonti grazie. TV. Gian, eh, ti lascio al lavoro per te la giornata è praticamente appena iniziata. Poi, figuriamoci: dopo la, la Fed, quindi sarà esatto. sicuramente. Eh, esatto, una giornata bella intensa. E a presto, grazie, grazie per l'aiuto anche per la traduzione simultanea. Come sempre, prego, Gian, un, un grandissimo Grazie. Amore. A presto, grazie mille, presto. e allora ehm, grazie a chi ci sta ancora salutando. Io vi ricordo che eh, potrete sempre seguirci a parte sul nostro sito Lefonti.tv, sulla nostra pagina YouTube. E dove anche troverete delle, del, dei contributi on demand, quindi indipendentemente dalla diretta, e iscrivetevi così avrete tutte le notifiche del caso e poi ci trovate su tutti i nostri social Grazie davvero per il vostro contributo perché è sempre importantissimo, ringrazio anche in regia Luigi e ci rivediamo con la nostra programmazione a partire da domani. Eh, grazie, buona serata, buon proseguimento di serata.